benvenuti in un nuovo video. Allora, stavo sistemando tutti i pacchetti di Amazon che mi sono arrivati nel periodo, perché li ho messi tutti lì, non avevo tempo per sistemarli. E ho detto: ma perché non vi faccio un video? Che tanto sono tante sono cose di upgrade soprattutto per l'attrezzatura video. Quindi, perché no? Dunque, ultimamente avevo tanti punti buoni da riscattare e ho deciso di farlo con i buoni Amazon perché così bene o male. Con le offerte del giorno, le offerte lampo e di prodotti, quelli ricondizionati, oppure quelli eh, Amazon Wirehide, quelli dicono usati, che però sono controllati da Amazon, quindi spesso hanno solo la confezione un pochino danneggiata, si fanno davvero delle grandi offerte. Ad esempio, partiamo con questi, perché davvero ne ho presi diversi, sono i cavi USB di, la, di Amazon Basics, proprio questi qui. E, e ne avevo diversi, mi trovo bene in varie misure, sono belli resistenti quindi non si piegano ed è ottimo il trasferimento dati, mi trovo bene e costano 3 euro e qualcosa, quindi ottimi. Poi dopo finché c'ero soprattutto per la parte è, di registrazione ho cercato di fare un attimo un, um, di capire che cosa dovevo cambiare o che cosa mi poteva servire che col tempo non riuscivo mai a a far funzionare prima cosa l'ho già perso ah, eccola qua sdoppiatore di porte usb perché il mio computer ha due porte usb una è fissa per il mouse Sì, io uso il mouse l'altra è non ci riesco ad attaccare niente cioè o attacco una cosa o attacco l'altra ad esempio adesso ok ho attaccato la, la batteria qui della fotocamera con l'USB però la luce come l'attacco con un power bank perché la presa è troppo lontana mentre l'altra è alla presa quindi sdoppiatore di porte USB questo ne ha 4 quindi almeno riesco a fare un po' di cose e mi serviva l'ho pagato 6,90 euro con le offerte del flash è della Verba team e quindi è anche buono. Poi, dopo, tra le altre cose che ho detto: no, queste le devo prendere perché è ora di sistemare. Allora, questa che non ha marca, ma sempre con le offerte delle, del giorno. Ok, dunque, questa è una penna USB così, con anche la parte da telefono volendo quindi si può attaccare sia al telefono che alle, alle porte usb di computer tablet quello che avete ed è un lettore di memory card ce l'ho lettore di memory card ma alla fine con questo mi trovo molto bene sia le micro sd che le sd classiche quindi voi infilate nel telefono oppure nella dovete trasferire le memory o nella penna ed è molto più semplice. Anche perché normalmente il lettore delle memory funziona, non funziona, non si sa. Questo funziona quindi ed è, è molto più semplice. Perché se riesco a fare le cose molto più agevolmente è tutto più semplice, sempre per trasferire. trasferire ed è. Agevolmente perché una parte di clip le faccio sul telefono, magari ho delle clip che faccio da qualche altra parte e magari ho le clip che faccio in giro e magari del de shopping e giro. Penne, queste sono penne da 16 giga l'una, quindi direi che ne ho ed sono eh, da una parte con la parte USB e dall'altra con la parte per il telefono. Quindi posso trasferire i dati dal telefono al computer o dal computer al telefono, senza fare passaggio di cavi, di cavetti, cavotti, anche perché eh, il, mio, il mio telefono non si sa perché, è sempre in carica, chissà come mai, e quindi è meno così riesco. Altra cosa che ho preso, ma questo è molto tempo fa, power bank. I power bank non sono mai abbastanza, assolutamente. Se avete soprattutto, la, se usate molto il telefono, direi che mi potete capire. Poi, andiamo avanti molto velocemente. Dunque, eccola qua, l'ultima cosa che ho preso. Microfono, questo, che si può, eh, fatto così, con... Jack per il computer, per il voice over, questo non lo uso per registrare perché ho quello anti rumore e tutto che sta lì. Però per il voice over sul computer, così la voce è molto meno metallica. E, e oltretutto l'ho provato ed è davvero buono. Sulle offerte del giorno di Amazon, ragazzi, penso che lo sappiate anche voi. Ma davvero si trova di tutto e a prezzi ed anche promozionali buoni. Già il prezzo è buono, pure con lo sconto delle offerte del giorno del magari 20-25%, davvero si fanno delle ottime, ottime offerte. Poi, credo di essere l'ultima cosina, sì, ecco qua, perché ho fatto il mio primo vuoto da spesa, e penso che l'avete già visto, se non l'avete visto andate a vederlo. Quello dove parlo anche di pasta e zuccheri, e ho visto che, come tutta la casa, anche la cucina è buia. Molto buia, ma non mi posso mettere a portare le luci, una o due luci, non posso portarle in, in cucina se no è più un vuoto la spesa e faccio lo studio, lo studio fotografico per svuotare la spesa e non mi va più. E allora ho preso questa della mm, ah, sono due cose divise. Adesso faccio vedere della Ander un, Ander Ok ed è una luce, ma è una luce piccina, ma stra stra potente. Poi io gli ho messo sopra questo cavalletto che è. Un giocattolo, se volete perché è piccolissimo. Questo l'ho pagato 2 euro euro della Ama ed è, porta fino a 3 kg e però è bello robusto. Si mette un po' in tutte le posizioni, è bello robusto. Io ho preferito metterci sopra questa luce. Ecco, anche perché ha la clip volendo si può attaccare ovunque e la luce ha tre modalità, però non so come farvela vedere. Si carica con USB, come farvela vedere per. Proviamo. Allora, così è spenta. Poi c'è. Ok, Ok. quindi è low e high, è basso e alto. E direi che questa. Oh, scusate. Direi che questa è una bella luce. Sì, adesso faccio l'aureola, però eh, sì, soprattutto per eh, se vi piace che continuo a gli svuota la spesa. Allora, adesso spegniamo la luce. E potevo farlo fuori video, però. E poi durerebbero tanto perché sono led. E mi, è, mi è piaciuto anche perché così ho un po' più di luce. Poi, ultima cosa invece, e questa la devo proprio Ballare con voi perché mi è arrivata oggi quindi è ancora nella scatola ed è ancora chiusa quindi spero che non sia un, un fail proprio l'ultimo vi prego no dunque wireless headphone allora con le offerte del giorno ah sì, cavetti cavettini per sballare lo faccio con voi con questo che altro cavo è? ah si sì, ok ah sia l'usb che il jack magari se vi dico che cos'è, ho preso delle altre cuffie per l'editing, e questa volta me le sono volute prendere fighe, fighe, ed è queste sono sia bluetooth che, bluetooth che col jack, hanno i tasti ed è ok, sono rose gold, e poi si piegano, quindi tengono anche poco spazio. assolutamente anti rumore e mi sembrano carine devo ancora provarle oltretutto si muovono un pochino quindi sono abbastanza confortevoli anche sulle indossate e basta ho visto che nel, queste sono del Sun Vito. ok cos'altro dirvi di queste cuffie perché le ho, le ho appena aperte anch'io sì che hanno, vabbè la carica, ah questo non l'avevo visto, uh, hanno anche il lettore, il lettore di memory quindi si può ascoltare anche la musica, no ma io proprio voglio, voglio come cuffie da editing perché io le cuffie per editare i video ce le ho, scusate, mm, avevo in dotazione il cavo usb per caricarla e il jack per collegare all'audio nel caso non sia il bluetooth, comunque sono anche bluetooth. Allora, dicevo che io le cuffie per l'editing ce le ho e altro che ce le ho perché ho le Pioneer. Cioè, vogliamo parlare di cuffie. Queste sono super cuffie, stra professional e erano di brontola. Comunque sono le cuffie da DJ, quindi ok. Bluetooth sempre, solo che si stanno davvero distruggendo. Cioè, hanno davvero tanti anni. E ogni volta che le metto eh, mi trovo con tutti i pezzi di... L'imbottitura cioè, sono stupende e funzionano ancora molto bene, però hanno fatto il loro tempo perché erano già usate al tempo e io le sto usando. Io mi trovo benissimo, assolutamente costavano tantissimo, ma de validissime. Poi io le uso anche queste hanno il Bluetooth, ma io le uso attaccate al jack perché è un cavo abbastanza lungo. A proposito, potremmo guardare la lunghezza di questo cavo. Delle nuove se anche questo è abbastanza lungo, perché se no. Sì. Sì. più o meno direi che ci siamo adesso lo misuriamo, eh, quello delle Pioneer è più lungo, ma vabbè, ma se, se funziona da fare un cambio cavo, lo faccio il cambio cavo e basta, e quindi adesso risistemo tutto, comunque questa era tutto l'upgrade, di cioè, ho comprato anche altre cose, ma non, non credo che vi interessino più di tanto, ma queste erano tutte le upgrade del fatto della delle cose per delle cose dell'attrezzatura per la registrazione e l'editing dei video perché man mano che riesco e vedo soprattutto dov'è che posso migliorare miglioro molto volentieri scusate riappoggio le cuffie perché già sto perdendo pezzi miglioro molto volentieri, poi man mano che vedo dove si può eh, andare a ritoccare, ben volentieri, se poi me lo fate notare anche voi ancora più ben volentieri, ovviamente nel video dello svuoto la spesa vi è piaciuto, sì, però avete visto anche voi che le cose si vedevano un po' male, quello che facevo vedere, sì, ho una casa buia, lo so, faccio il video della casa buia, quindi qua si risolve con le luci, e le luci fu... Allora, ed, ehm, fatemi sapere se questo video è un po' chiacchiericcio, dove vi mostro alcune cosine, perché stavo mettendo le vie, e mi è venuto in mente di farlo con voi, vi è piaciuto, se alcune cose vi sono interessate, se conoscevate questa promozione, scusatemi, continuo a perdere pezzi, conoscevate questa possibilità di Amazon di controllare le offerte del giorno, che davvero ci sono tantissime cose, e niente, io come sempre spero di tutto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video.